l'altro esercizio che è l'associazione di due variabili qualitative quindi qualitative, e si calcolano prima il chi di quadro, poi il fi di quadro e poi la v di kramer ora calcoliamo quindi subito chi di quadro e vediamo un caso particolare C'è un esempio dunque la prima cosa per calcolare il chi quadro è creare la tabella delle frequenze osservate con i totali di riga e di colonna quindi ti darà una tabella così e tu farai il totale della ri delle righe e il totale delle colonne. Cioè il totale delle colonne e il totale delle righe. E il totale totale. E questo è un esempio che ho preso o sul libro o non so dove. E ci sono i fondi azionari, eh, obbligazioni, azioni e titoli di Stato o mas e maschio e femmina. Che sono entrambe variabili qualitative. E quindi questo è 4, 1, cioè, vabbè, eh, poi il secondo passo, ora vediamo. Il secondo passo del chi quadro è, è calcolare la tabella delle frequenze teoriche. Quindi il totale di riga per il totale di colonna, tutto diviso il totale totale, quindi, se dobbiamo, cioè qui ho abbreviato, e questa cella diventa totale di riga quindi 12 per il totale di colonna. 5, 12 per 5 tutto fratto 20 che è il totale totale. Questo sarà 8 per 5 fratto 20 e fa 2. Questo sarà 12 per 8 fratto 20 e fa 4,8. Questo sarà 8 per 8, 8 per 8 fratto 20 e 3,2 e via dicendo. Qua non serve fare i totali, basta solo fare questi calcoli delle frequenze teoriche. Il terzo, il terzo passo per calcolare il chi quadro è fare la tabella delle contingenze, cioè la frequenza osservata meno la frequenza teorica. Quindi, qua è, la prima cella è 4 meno 3 uguale a 1, 1 meno 2 uguale a meno 1. 5 meno 4,8 0,2 3 meno 3,2 e meno 0,2 e, e anche qua non serve fare i totali basta fare questi calcoli il passo dopo è di fare la tabella delle contingenze al quadrato e quindi di ogni, ogni cella bisogna fare il quadrato quindi 1 al quadrato è 1, meno 1 al quadrato è 1 0,2 al quadrato, meno 0,2 al quadrato, al quadrato. Meno 0,4 al quadrato, 0,4 e tutti i calcoli senza fare i totali il quinto passo per il chi quadro è creare la tabella di contingenza al quadrato fratto le frequenze teoriche e stavolta dobbiamo fare i totali con i totali quindi, e quindi bisogna fare la contingenza che è 1 fratto la frequenza teorica che è 3 quindi 1 fratto 3 0,33 Questo sarebbe la contingenza al quadrato che è 1 fratto quella teoria che è 2 quindi 0,5 è la stessa cosa pure di tutti gli altri poi fai il totale di, colonna, di riga il totale di colonna, i totali di colonna e il totale totale che è questo l'ultimo passaggio è, è trovare il chi quadro che sarebbe il totale di questa tabella più un breve commento cioè che allora il totale della, della tabella prima il totale di riga e di, di colonna sarebbe 1,91 che sarebbe proprio il chi quadro infatti devi scrivere chi quadro uguale 1,91 cioè chi questo è chi il più problema sarebbe che al variare del, del totale varia questo indice e non, non ci va bene. E quindi per risolvere questo problema calcoliamo eh, il fi, che sarebbe vedo, come si chiama? la contingenza quadratica media. Vabbè, calcoliamo il fi. Passiamo quindi al secondo passaggio che è di calcolare FI e semplicemente si calcola chi quadro fratto N N sarebbe il totale dei casi N lo troviamo qui alla tabella osservata che sarebbe questo questo è N il totale del totale delle tabelle osservate delle frequenze osservate e quindi dobbiamo fare questo che era il chi fratto questo e quindi prendiamo altro foglio Infatti ci esce eh, che φ è uguale a 1,91 fratto 20 e 0,1 Però pure questo c'è un problema che non è relativo Cioè potrebbe variare di qualsiasi valore e qualsiasi valore eh, Noi invece ci, ci interessa avere degli indici che variano tra 0 e 1 E infatti ci calcoliamo la v di Kramer per ovviare a questo problema Ora lo scrivo pure ho aggiunto il fatto del breve commento, eh, l'ho scritto, eh, praticamente il problema è che varia cioè all'infinito, cioè quanto vuole, ed è un indice assoluto, infatti, mentre noi per confrontare più casi ci serve un indice relativo, cioè che varia tra 0 e 1, e questo indice che ci andiamo a calcolare è la V di Grammer. Ora, di Fi e Chi, eh, il libro dà delle proprietà, Bisogna comunque saperle, però, non è che si, cioè, di solito non si mette a chiederle, poi se le chiede, eh, diciamo, non c'è responsabilità. Però, eh, voi leggete, eh, magari ricordatevele le, le più importanti, però l'importante è sapere il problema, sia di chi che di chi. Eh, sapete il problema, così spiegate il problema e andate avanti, non serve tantissimo le proprietà. Allora, per la V di Kramer dobbiamo fare prima un calcolo che ci lo dobbiamo fare a memoria e praticamente si fa fi fratto il minimo tra k-1 e h-1 ora ti spiego un attimo questo allora, ho riscritto la formula qua allora che sono k e h? k sono il numero di righe e sono due perché se andiamo a vedere la tabella Numero di righe 1 e 2 quindi K sono 2H, numero di colonne sono 4 infatti andiamo a vedere la tabella 1, 2, 3 e 4 e le colonne sono 4. Quindi noi, ho riscritto la formula, solo lo sostituisco con K ci ho messo 2 e H ci ho messo 4 infatti 2 meno 1 e 4 meno 1. Facciamo questo calcolo, esce 1 e 3 noi dobbiamo scegliere il minimo tra 1 e 3 il minimo tra 1 e 3 è 1 quindi mettiamo 1 ed è la radice di 0,1 che sarebbe il fi vedi 0,1 0,1 fratto 1 sarebbe uguale a radice quadrata di 0,1 vabbè scrive la quadrice direttamente questo ed esce 0,32 la radice di 0,1 fratto 1 ed è 0,32 per quanto riguarda l'ultimo passo è il commento della V di Kramer. il commento è semplicemente, allora, i due casi estremi sono V uguale a 0 e V uguale a 1, perché V, v la V di Kramer va tra 0 e 1, come la R, come si dicono relativi, no, eh, tra 0 e 1. E praticamente V uguale a 0 significa un caso di indipendenza tra i due caratteri, e infatti tra i due caratteri c'è scarsissima associazione, cioè nulla. Quando è 0 è nulla, però nel caso nostro che è 0,32, diciamo c'è scarsa associazione e diciamo una quasi indipendenza, eh, perché 0,32. Uh, se fosse 1 uh, c'è una dipendenza assoluta tra i due caratteri e quindi c'è una forte associazione, fortissima in questo caso, se era 0,6 è semplicemente una forte associazione ed è una quasi dipendenza assoluta. 0,5 invece è il caso intermedio in cui è intermedio.